Carmen Di Pietro e la storia d'amore con Maradona, il piccante dettaglio. Carmen Di Pietro è stata insieme a Maradona. Carmen Di Pietro rivela in grande esclusiva la sua storia d'amore con Maradona al settimanale Spy. Fino ad oggi, l'attrice ha cercato di tenere nascosto questo flirt con l'idolo del Napoli per non creare un casino mediatico intorno a lei, anche perché quando è successo era ancora molto giovane. L'ex concorrente del grande fratello Vip ha così deciso di votare il sacco e rivelare i dettagli della relazione che l'ha vista legata a Diego Armando svariati anni fa. A quanto pare, la donna ha un bellissimo ricordo di quel periodo della sua vita, tanto da ricordarne ogni minimo particolare. Al nuovo settimanale di Gossip, la Di Pietro svela anche alcuni piccantissimi dettagli di un loro incontro amoroso. Come sempre, la showgirl ha raccontato il tutto senza peli sulla lingua e senza troppi giri di parole. Carmen Di Pietro innamoratissima di Maradona, tutti i particolari della loro storia. Carmen Di Pietro ha svelato quello che c'è stato tra lei e Maradona. Non l'ho mai detto per non fare scoppiare un casino. Con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo. A quanto pare... Lei aveva perso letteralmente la testa per il calciatore e lui sembrava ricambiare. Diego Armando pare anche aver rischiato davvero molto per poter passare un po' di tempo insieme a lei. Una volta per me è scappato dal ritiro dicendo che un parente stava male. Certo che sto rischiando, mi disse. Allora ero spensierata, libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima, ma non è che pensassi al matrimonio. Ero così giovane. Facevo i primi provini come modella, era lepoca in cui dormivo sui treni, Figurati se pensavo a chiamare i fotografi. Carmen Di Pietro e Maradona, un amore molto intimo. In questa liaison d'amore, tra Carmen e Diego c'è stata anche una grande intesa intima. Una sera ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. Posso continuare a lavarti io? Oh? Mi ha detto. Così siamo tornati della vasca.